Sì, grazie Presidente. Solo per ricordare a Laura e alla cittadinanza... Il primo, il primo ordine del giorno che abbiamo appena votato, eh, abbiamo votato poco fa, era esattamente sullo stesso argomento, per cui c'è eh, comunione di intenti rispetto a questa visione eh, della città, del poter realizzare una stazione eh, vicino al santuario del, del Divino Amore. Pertanto eh, il voto favorevole della maggioranza è scontato visto che ne abbiamo votato uno poco fa, esattamente sullo stesso argomento. Grazie.